vorremmo essere in diretta, eh? vado a aggiornare la pagina, controlliamo, è tutto ok, sì, ok, è tutto ok, sì, sì, sì, perfetto, siamo in diretta, ok, allora faccio un aggiornamento anch'io così ti vedo, ok. Ciao Carla, buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, io sono Chiara Gaggia, sono una leader business partner della piattaforma Gigos, un'opportunità che ci permette di avere un guadagno alternativo e quindi di sviluppare un piano B che ci metta al sicuro. Con me stasera, ma ormai dagli ultimi mercoledì, perché io presento sempre mercoledì sera in diretta, ho la mia leader di riferimento, Carla Rappone, che è, insieme al, al marito Matteo Galleri è la fondatrice del Team Cuori d'Oro. E stasera sarà qui con me a presentare questa opportunità. Ciao Carla. Ciao, ciao Chiara, grazie del tuo invito. È un onore per me, anche perché eh, Chiara è una persona veramente speciale sia come, come persona proprio e sia come leader dell'azienda e quindi sono, sono molto contenta. E Mi presento, già vi hai fatto una bella presentazione, grazie, sono Lusingata, eh, io sono Carla Rapone e faccio questa attività da qualche anno. Wow, e la... ho, no, no, ah ok, non ti preoccupare eh, sono veramente contenta e emozionata di essere qui e non vediamo l'ora di condividere queste informazioni insieme a voi quindi partiamo con la presentazione Carla allora, assolutamente sì lo schermo allora, all le slide si dovrebbero vedere sì, sì, sì, sì. Okay. Quindi, come vi dicevamo, io e Carla, stasera siamo qui per presentare a chi ci sta ascoltando un'opportunità di guadagno, un'opportunità, un nuovo modo per dare vita ai nostri progetti, ai nostri sogni. Perché allora, Scusami, scusami, scusami mi Chiara, mi, mi Carla, c'è la banda sotto che si... Ah, brava, avevo eh, detto okay, che la nascondevo. Ok, Perfetto. grazie mille. E quindi eh, vi stiamo presentando appunto un'opportunità che ci permetterà di creare una fonte di guadagno con le nuove tecnologie. Le tecnologie sono una parte molto integrante del nostro periodo perché fino ad oggi sono state quelle che ci hanno accompagnato nel nostro percorso di vita, migliorandoci per tanti aspetti le nostre vite, ma oggi come oggi le tecnologie sono diventate le protagoniste chi siamo noi Carla? Siamo un gruppo di persone vero, molto affiatate, siamo una community sì. che utilizza appunto le tecnologie per dare concretezza appunto a questi progetti e per avere una crescita personale e finanziaria. Perché abbiamo una crescita personale e finanziaria Carla? Guarda è un'opportunità incredibile perché ti ho offre l'opportunità di avere sia un'educazione finanziaria e sia un'educazione una rieducazione personale dico io cioè nel senso che eh, la cosa bella è che abbiamo a che fare con un'opportunità sì che ti permette di guadagnare ma ti permette proprio di allargare i tuoi orizzonti quindi allargare la mente quindi la crescita personale poi va di pari passo con la crescita finanziaria anche perché siamo qua, Chiara, per dare un'opportunità di business che sarà totalmente compatibile con il, il tuo tempo libero, un'attività che potrai svolgere attraverso internet, quindi da casa tua oppure da dove meglio credi, basta avere una connessione, e con la quale poi... Potrai crearti una fonte di reddito alternativa, quindi generare entrate passive e apprendere informazioni, come dicevo poco fa, finanziarie che ti permetteranno di creare la tua sicurezza finanziaria. Perfetto. Infatti noi ci ispiriamo... A due grandi personaggi che sono qui rappresentati in questa slide sono dei personaggi noti sono degli economisti degli investitori quindi uomini d'affari come robert kiyosaki e warren buffett che eh, ci fanno ci rammentano perché non è che noi non sappiamo come noi generiamo il nostro denaro però ci sottolineano i quattro modi per generare denaro perché con questi quattro modi, come vedremo da questa slide, c'è una differenza che farà poi la differenza anche sulle nostre vite, giusto Carla? Assolutamente sì, anche perché questo, questo libro che consiglio di leggere a chi non l'avesse letto, I quadranti del cash flow, di Robert Kiyosaki, veramente fa capire e poi ci fa fare delle domande che magari molti normalmente non si pongono e fa riflettere molto. Adesso vediamo perché. Infatti questo, questo libro ci, fa, ci spiega questo quadrante dove nella parte sinistra ha, ha messo eh, due sistemi per guadagnare denaro che è il sistema che viene utilizzato, adottato dal 95% delle persone in tutto il mondo ed è il lavoratore dipendente, quindi l'operaio l'impiegato oppure il lavoratore autonomo, quelli con la partita IVA Cosa li accomuna questi due sistemi di generare guadagno? Li accomuna il fatto che eh, per generare denaro scambiano il proprio tempo. Mentre nella parte destra del quadrante Robert Kiyosaki ci sottolinea che solo il 5% delle persone in tutto il mondo sono titolari, quindi adottano un altro sistema per generare denaro e quindi sono persone che sono titolari di un franchise come McDonald's oppure network il marketing, network, network marketing nel nostro caso che fa appunto a caso alla nostra opportunità oppure all'investitore l'investitore è colui che investe in borsa, in oro, in cripto questi due sistemi cosa implicano? Nel primo caso le persone, quindi chi adotta un sistema di franchise, o network marketing, utilizza la rete, quindi la condivisione proprie, della propria azienda, del proprio prodotto, per generare altro denaro. Mentre l'investitore utilizza il proprio denaro per generare altro denaro. Quindi con questa opportunità noi Carla possiamo tranquillamente col tempo passare da un sistema di network marketing giusto esatto di investitori facciamo parte del, della parte destra di questo quadrante e, e poi una differenza sostanziale tra mh, la parte sinistra e la parte destra di questo quadrante è che nella parte destra eh, le persone che fanno que quella tipologia di lavoro scambiano il loro tempo per denaro Mentre nella parte destra vediamo che ehm, noi facciamo lavorare i soldi al posto nostro, quindi senza necessariamente la nostra presenza, il che vuol dire molto perché, insomma, avere tempo per se stessi, per la propria famiglia, per i propri hobby, viver, vivere la vita invece di sopravvivere è una grandissima cosa. È vero. Soprattutto in un periodo in cui siamo dove... Mi senti, Carla? Sì, sì. Ah, Soprattutto in questo periodo dove comunque avere un sistema di reddito, lo dicevate giusto in nella vostra presentazione di questa bellissima opportunità, te Matteo, avere un reddito solo oggi è diventato veramente pericoloso. Ma io oserei dire che è diventato pericoloso avere anche due redditi, perché poi farò una riflessione alla fine, ma anche avere due redditi di due persone che rientrano nel quadrante di sinistra quindi un operaio, un impiegato oggi come oggi si sopravvive, non si fa più niente senza esatto. avere poi tempo magari anche solo per dedicare alla famiglia perché comunque siamo veramente dentro in un sistema che ci fa generare poco denaro e ci toglie tanto tempo esatto e noi utilizziamo poi un modello di business che molti non sanno, ma il network marketing fattura più dell'industria del cinema, della musica, del calcio, dei videogames. Quindi immaginate insomma a che livelli è il network marketing. Poi ci piace sempre mh, fare dei paragoni perché in Italia ancora c'è un po' di confusione su questo settore, ma in realtà eh, in altri posti, in altri paesi eh, si usa veramente... Da sempre, e sì. infatti mi piace fare riferimento all'America perché in realtà è, è così: in una famiglia almeno una un componente, ma anche di più, fa un business online. E poi la nostra attività ha degli elementi di network marketing, ma è molto più semplice. Del network infatti, marketing, infatti, il network marketing è un metodo di lavoro collaudato che ha una semplicità di base perché si parte dal presupposto di, avere, di fare un acquisto, quindi di un prodotto o di un servizio, condividerlo con delle persone, le quali a loro volta lo condivideranno perché ne sono rimaste soddisfatte, ed ecco che avviene con questa condivisione la duplicazione, quindi questo metodo di lavoro collaudato. Esatto. E noi parlando appunto di tecnologie, parlando di network marketing, una riflessione che facevo oggi è che comunque il network marketing è esistito esisteva già prima che non esistevano le tecnologie e già con determinate aziende che noi possiamo conoscere come Amway, Herbalife che si basavano sulla condivisione perché utilizzavano poi quello che vedremo il business partner nella vita offline e già raggiungevano persone che si affacciavano a questo tipo di lavoro a avere veramente la vita libera perché generavano guadagni immaginiamocelo adesso abbinato alle tecnologie come può diventare ancora più potente il network marketing ma anche perché noi facciamo network marketing praticamente tutti i giorni molti non lo sanno oppure non ci pensano ma in realtà qualsiasi cosa noi facciamo anche quando parliamo bene di un posto dove abbiamo mangiato non lo sappiamo ma stiamo facendo network marketing perché stiamo parlando bene di quel posto in quel posto grazie al nostro, perché quello è un passaparola, ci andranno altre persone e quindi avete fatto un network marketing completamente gratuitamente. Tu hai citato eh, dei business eh, molto, insomma, che esistono da tanti anni come anche Herbalife, Amway, ma qui non parliamo di prodotti né di creme, né di integratori, ma parliamo di un prodotto unico, vero Chiara? no l'oro fisico 24 carati. Infatti noi vi stiamo per far conoscere una società che appunto si è adottato questo modello di business innovativo, unico al mondo, per darci, per darci la possibilità di crearci una sicurezza finanziaria. Quindi tutti coloro che decideranno di utilizzare i servizi o i prodotti di questa piattaforma aiuteranno a sviluppare la community, aiuteranno a crescere l'azienda, ma allo stesso tempo cresceranno loro stessi. Quindi, come vi diceva Carla, il prodotto principale che ti aiuterà a creare la tua indipendenza economica e quindi avere questa sicurezza finanziaria è l'oro fisico 24 carati. Esatto. Infatti, perché l'oro 24 carati? Perché da sempre è riconosciuto, è considerato da tutti come l'asset più redditizio al mondo. Stiamo parlando di oro fisico da investimento 24 carati, massima purezza, quindi 999,9, che si differenzia, vero Carla, dall'oro da che noi conosciamo. Sì, l'oro da gioielleria, esatto. Molti sono abituati a quando, per, quando sentono la parola oro a pensare all'oro che uno indossa, la catenina, gli orecchini, gli anelli, insomma no. Qui parliamo di oro 24 carati, appunto, che è di massima purezza, a differenza dell'oro 18 carati. E a differenza dell'oro 18 carati, l'oro 24 carati ha tantissimi preggi in più, vero? Vero, infatti come vi dicevo prima è considerato il bene rifugio per eccellenza e da sempre dimostra la sua capacità di resistere alle gravi crisi sia economiche che finanziarie e mai come in questi giorni noi stiamo eh, verificando la veridicità di questa affermazione perché in tempi di guerra purtroppo stiamo assistendo a una guerra che tutti, tutti i giorni ci accompagna sui nostri schermi e l'oro, mentre le borse crollano, l'oro ha toccato i picchi storici, giusto Carla? Sta crescendo sempre di più. Assolutamente sì, adesso lo, lo vediamo perché lo abbiamo anche raffigurato in questa slide, no? come riferimento c'è cioè una oncia di oro che è un'unità diciamo, un di misura, quella più usata, che sono 31,10 grammi e vediamo che nel 2000 un'oncia d'oro valeva 300 dollari Adesso, attualmente, nel 2022 abbiamo toccato i 2.100 dollari, quindi una crescita veramente incredibile, più 700% e come diceva Chiara, quando ci sono situazioni di crisi mondiali come quella attuale, eh, e le borse crollano invece il loro schizza alle stelle. Ci sarà un motivo, no? <ride> E poi anche c'è da dire anche che l'abbiamo visto, poi lo vedremo anche più avanti, essendo un'azienda noi abbiamo dei responsabili, abbiamo proprio un presidente, un direttore di marketing che ci affiancano in tutto questo certo. corso dell'azienda, di noi stessi, che diceva appunto che mentre l'oro in 20 anni ha avuto questa crescita, le nostre monete fiat hanno avuto un crollo del 65% però noi stessi lo vediamo tutti i giorni andando al mercato e per ribadire il concetto, in questi giorni, in tempi di crisi, vediamo che anche solo andare a fare benzina sta diventando un problema. Io ho colleghi che venendo da dalla distanza di un'ora di strada stanno incominciando addirittura se la cosa si prolungherà a prendere il treno, e quindi avendo anche un aggravio su quello che è la nostra, la nostra vita, proprio di salute, di, di tempo di tutto quello che riguarda. Mentre con l'oro 24 carati, l'oro di tutto questo non è risente, e continua a crescere. Esatto. In più, l'oro è un prodotto che eh, ha dei privilegi importanti perché l'oro è esente IVA, grazie al decreto legge numero 7, del 2000. E non fa cumulo di reddito, e questa è la peculiarità di questo prodotto molto importante. Perché se pensiamo che noi siamo tassati, abbiamo l'IVA su tutto, coloro 24 carati, noi non siamo tassati, noi non paghiamo l'IVA. E anche, anche solo per questo sgravio ah, fiscale certo. non rende un prodotto veramente importante. Ah, eh sì, perché ecco questa informazione. Per esempio, tante persone non la sanno. E neanche noi lo sapevamo in realtà eh, prima di intraprendere questa attività. Quindi è, è un'informazione fondamentale, fatene tesoro, perché eh, in tutti i sensi insomma, fate tesoro, perché alla fine eh, potete diversificare o crearvi un'entrata extra o un'entrata principale, poi dipende dalla vostra situazione, con un prodotto che è destinato a, non solo a conservare il suo valore, ma a crescere e, e poi a lasciare. È un, diciamo, una cosa tangibile insomma non è una cosa online che uno dice è eh, la realtà online è virtuale no loro è, è fisico è tangibile e quindi è, è interessante e poi è una moneta universale quindi è interessante perché io in qualsiasi posto nel mondo un lingotto lo posso cambiare nella valuta corrente quindi è altamente liquido esatto quindi facciamo un riepilogo dei pregi che ha loro 24 carati quindi abbiamo detto che è un bene rifugio, aumenta il suo valore nel tempo, è esente IVA grazie a questa legge che poche persone conoscono, combatte l'inflazione perché aumenta sempre il suo valore, quindi mantiene il potere d'acquisto ed diventa in automatico una vera assicurazione per una nostra pensione dignitosa. Perché se pensiamo alle pensioni nostre future ammesso che ci arriveremo no, sicuramente no. avremo delle pensioni che non, avrà, non ci daranno una grande capacità e quindi un grande potere d'acquisto e quindi non ci permetterà di vivere quella pensione tanto desiderata o sognata in, in modo veramente dignitoso Vero. benissimo allora, ritorniamo un po' al discorso del network marketing, quindi a questa favolosa industria che sta fatturando veramente tanto, che ha battuto tutte le industrie, quindi è un settore che vale la pena prendere in considerazione per avviare un'opportunità. E qui abbiamo due esempi, più i due grandi imprenditori che hanno eh, fatto dei loro progetti, condividendoli con altre persone che a loro volta hanno condiviso, quindi hanno creato rete, Dicevo appunto due personaggi che hanno reso del loro progetto veramente delle, delle colosse, delle potenze. Abbiamo Facebook e Amazon. Chi di noi non lo conosce, Facebook ormai ci alziamo, guardiamo Facebook, andiamo a letto, guardiamo Facebook, se non è Facebook, e Instagram. Comunque sono due personaggi che hanno dato il via a due mondi paralleli che comunque eh, fanno veramente parte della nostra vita. Quindi veramente in network marketing basandosi sulla condivisione quindi sulla costruzione di rete ci può permettere di raggiungere il successo assolutamente per avere successo un business deve avere quindi un prodotto, un servizio, un'azienda e un mercato. Noi abbiamo visto che abbiamo il prodotto per eccellenza, l'azienda la vedremo, vi, vi, ve la presenteremo nelle slide successive, il mercato, facciamo parte del mercato dei metalli preziosi, quindi abbiamo visto che è un settore che non, non, non risente di crisi, anzi aumenta. La parte la crisi. Brava Carla. Ma per avere successo un business deve avere anche una storicità, deve essere sostenibile, deve essere tecnologico e deve essere innovativo. Storico lo vedremo più avanti, noi siamo un'azienda che siamo ormai presenti, quest'anno festeggeremo il dodicesimo anno di attività. Sostenibile lo è perché se, se un'azienda non è sostenibile non può durare 12 anni nel mercato dell'online tecnologico perché comunque anche qui il fatto che dicevo prima che le, le tecnologie sono diventate protagoniste anche lo vediamo perché comunque noi utilizziamo le piattaforme tecnologiche per fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che faccia parte della nostra vita no Carla? Diciamo Assolutamente, buonifico. è vero Poi è vero anche... E poi deve essere innovativo, ecco, l'innovazione è una caratteristica che un business deve assolutissimamente avere, perché appunto le tecnologie sono sempre più avanzate, sono sempre tecnologie sempre più high tech, Internet sta andando sempre più veloce, insomma, la tecnologia sta rendendo il mondo più veloce e quindi le evoluzioni avvengono in tempi veramente rapidi e un'azienda deve essere obbligatoriamente innovativa. Essere innovativi vuol dire guardare cosa c'è intorno a sé e fare i passi necessari per stare al passo coi tempi, giusto, Carla? e noi abbiamo dalla nostra parte un'azienda che è in continua evoluzione proprio alla velocità della luce sì. <ride> tra l'altro abbiamo parlato di oro però vi premettiamo che non siamo venditori di oro quindi non, non vediamo oro ma abbiamo fatto una scelta questa fantastica piattaforma la prima piattaforma online di oro è il leader nel suo settore è la numero uno al mondo e quindi crediamo fermamente in, in questa attività che ha superato la prova del tempo e noi crediamo nell'oro perché è quello che ha dimostrato, come avete visto pure prima, che nonostante le crisi, nonostante gli anni, ha aumentato il suo valore in maniera vertiginosa e poi insomma avete visto tutte le caratteristiche e i pregi che ha. Infatti ritornando un po' all'oro mi viene questa riflessione da fare che eh, questa legge numero 7 del 2000 è una legge che pochi conoscono ma è una legge che si sono fatti appunto i grandi che hanno sem da sempre acquistato oro le persone ricche e certo. quindi si sono fatti una legge che però è una legge che de del quale noi pos possiamo usufruire anche noi perché il l'Oro 24 carati grazie a questa legge e grazie a questa piattaforma a questa azienda che ha deciso con, per valori suoi perché crede nell'evoluzione, nell nei valori più, più belli che ci possono circondare noi persone, ci dà appunto questa possibilità di possedere oro e quindi convertire quello che abbiamo in oro 24 carati. la slide un po' allora quindi vi parliamo di una piattaforma online di oro unica al mondo che ci offre un modello di business innovativo che ha contribuito comunque al successo di eh, grandi brand come amazon netflix bookie airbnb e uber Qui non mi soffermerei molto perché comunque l'abbiamo detto prima, le sì, sono beh, tutte piattaforme le piattaforme ormai le conoscono tutti, però hai detto bene, giusto per far capire che parliamo di piattaforme e non è che parliamo di una cosa strana, le piattaforme certo. le utilizzate tutti quanti e queste sono strafamose, ma sono convinta che eh, Gigos diventerà molto più famosa di questi brand. È solo una questione di avere una visione diversa, giusto Carla? Perché noi utilizziamo queste piattaforme per, per notare un viaggio, per, per notare un albergo, per vedere un film, per acquistare e eh, il cambio di visione deve essere appunto questo, che le tecnologie ci sono, le aziende intelligenti ci sono perché non utilizzare una piattaforma quindi con un sistema di lavoro come il network marketing che fattura più di tutti, l'industria che fattura più di tutti, anche per generare guadagno. E lo diceva anche il nostro presidente nel, nello streaming che abbiamo fatto venerdì, che eh, nel, se noi ci pensiamo bene, se ritorniamo indietro un po' negli anni, nel 1991 quanti di noi, ma io compresa, Ah, io la mia carta di credito in, uh, online non la metterò mai io non faccio questo acquisti di qui Vero. di là di giù e oggi io faccio tutto online anzi mi viene anche più comodo perché posso acquistare tutto quello che c'è fuori tramite una piattaforma senza muoversi a eh, casa eh, senza, senza da casa tempo. tranquillamente certo usciamo di casa per andare a fare le passeggiate per no. andare di qui, per andare di là, per viverci la nostra vita e non più per andare a fare la spesa. E questo di, di, direi che è un ottimo successo che abbiamo ottenuto. Allora, l'azienda te la farei spiegare a te Carla. Perché... Ok, abbiamo alle spalle un'azienda di un certo livello, siamo orgogliosi di, ogni volta di divulgare queste informazioni perché insomma, eh, veramente c'è un certo orgoglio, no? giusto Chiara? Certo. Parte di... è nata come un negozio online, pensate, semplicemente un negozio online si è evoluta nel tempo in piattaforma e adesso è una holding internazionale con sede in Canada, la Global Success Management. Ha oltre 11 anni di esperienza nel mercato online, quest'anno compieremo 12 anni come, diciamo, come storico, è presente in circa 200 paesi al mondo che utilizzano proprio questa piattaforma ogni giorno, ma come aveva già accennato prima, abbiamo alle spalle dei personaggi che ci offrono supporto, sono dei personaggi pubblici, quindi non so sono veri in carne ed ossa, non sono online, non sono virtuali, e sono il nostro presidente e il nostro direttore dello sviluppo che veramente ci forniscono educazione finanziaria di un certo livello che purtroppo non troviamo là fuori ma noi siamo fortunati a, ad averla trovata svolgendo questa attività e quindi anche in questo periodo dove eh, sono stati bloccati per tanto tempo degli eventi live l'azienda ci è sempre vicina ci offre sempre supporto anche con degli streaming online anche perché siamo circa 5 milioni di clienti e partner soddisfatti in tutto il mondo e quindi abbiamo fame sempre di novità e di tenerci aggiornati su tutto quello poi che sforna la piattaforma, perché adesso vedrete che la piattaforma dà veramente opportunità a 360 gradi. E poi diciamolo, Carla, che tu li hai conosciuti anche dal, dal vivo, giusto? Ah, certo, certo. Abbiamo avuto, io e Matteo, abbiamo avuto l'opportunità di conoscerli più volte durante gli eventi aziendali, anche nella sede dell'ufficio rappresentativo a Barcellona e sono veramente delle persone eccezionali sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale e di cultura, eh, cioè veramente sono fantastici e danno una carica poi, un'energia pazzesca. Bene. Quindi Gigos cosa offre? Offre degli strumenti e dei servizi esclusivi per acquistare e guadagnare oro fisico da investimento 24 carati, nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Grazie alla sua versatilità del suo modello di business e, e possedere e operare da qualcuno, in qual Qua stavo leggendo la slide, è meglio che la dico io. Quindi Bravo. noi possiamo acquistare, scusatemi, ogni tanto... Ma ci mancherete. Acquistare e guadagnare oro fisico del sicuramente nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. E ci permette di operare in qualunque paese del mondo e generare una fonte di guadagno alternativa perché abbiamo visto, come ci ha spiegato prima Carla, che ci ho, ho, ho tenuto a fargliela spiegare lei, a presentare la nostra azienda, perché lei comunque è nata poco dopo che questa azienda è nata. E quindi è con questa azienda da veramente tanti anni. Quindi andiamo a vedere questa piattaforma un pochino più nello specifico. Questa piattaforma online Gigos usa un proprio protocollo e qui entriamo nell'innovazione, giusto eh, Carla? Quindi sì. utilizza un proprio protocollo, il Gold Converse, sulla base della tecnologia blockchain. Questa tecnologia blockchain è un, eh, una finanza che si sta sviluppando parallelamente alla finanza che conosciamo del sistema bancario, della finanza che finora ci hanno accompagnato, che riguarda il, mon il mondo delle criptovalute. Quindi l'azienda ha sviluppato delle proprie monete digitali, la GhostCoin e la GigoCoin e ha ultimamente una novità di venerdì scorso, fatto una nuova collezione di NFT, che spiegheremo poi più eh, successivamente cosa sono, entrando quindi così a far parte in questo profittevole mercato della DeFi, che è appunto la finanza decentralizzata, quindi una finanza, che è indipendente da terze, dal sistema bancario. Giusto Carla? Vuoi aggiungere Assolutamente qualcosa? Assolutamente sì. Eh, tra l'altro, appunto, come abbiamo detto pure prima, parlando di evoluzione, immaginate, insomma, già solo questi prodotti che abbiamo eh, nominato, co come sono al passo con i tempi, no? Abbiamo parlato di monete digitali che adesso le vediamo nel dettaglio, quindi ha sviluppato le proprie monete digitali e poi parliamo di NFT, che magari molti già sa sanno di che cosa parliamo e molti no, però è veramente un prodotto incredibile. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio queste criptovalute, abbiamo la Ghost Coin, che è una moneta digitale interna, ha un prezzo stabile, e un Ghost vale 50 bonus, quindi 50 euro, mentre la Gico Coin sarà appunto la moneta che verrà adesso è in fase di prelancio quindi è disponibile all'interno della piattaforma ma nel 2023 avremo il lancio pubblico quindi sarà disponibile in tutto il mondo e entrerà appunto nel protocollo della DeFi a un prezzo volatile perché in base alla richiesta il prezzo continua ad aumentare pensate che siamo partiti eh, 12 fascia, il 12 dicembre con un valore, una giga valeva un euro eh, a distanza di tre mesi. Questa moneta oggi vale 11,91 centesimi, quindi ha avuto un aumento di più del mille per mille. Poi abbiamo appunto, a ah, questa moneta ci dà anche un interesse annuo in criptovalute del 43%. Poi, come abbiamo questa novità, appunto, le NFT, che sono dei to token cripto che Anche loro fanno parte del protocollo della DeFi, hanno un prezzo volatile e qui possiamo vedere che un NFT è stato emesso eh, venerdì a distanza di sei giorni, il suo valore è partito con un valore di 500 euro, oggi questo NFT vale 625,16 euro. Quindi ha avuto un incremento in sei giorni del 25%. Adesso mi scuso per la slide, probabilmente la tastiera mi ha, mi ha portato. Comunque eh, anche questo prodotto sta dimostrando come nel mondo del, delle cripto, queste tecnologie nuove hanno sicuramente uno sviluppo, un incremento sicuramente molto più veloce di tutto quello che fino ad oggi abbiamo conosciuto. Andiamo a vedere cos'è la NFT, sono avanti, vuoi dirlo te Carla? Lo vuoi spiegare te? Sì, sì ok. Adesso è è andata avanti, però. Okay. Sì. Quindi, giusto per, per chi non ha mai sentito parlare di, di questo asset, è un token, o punto, asset digitale, criptografico che esiste in una sola copia. Quindi che conferisce un diritto di proprietà a chi lo possiede. Lo possiamo paragonare a un'opera di grande valore, a un oggetto raro da collezione, che possiamo vendere e scambiare attraverso la blockchain. Le sue caratteristiche, la sua unicità, lo rendono un asset da investimento o da collezione, che aumenta il suo valore nel tempo. Una nuova tendenza nel campo delle proprietà dei beni digitali: gli NFT della piattaforma GigoS possono essere messi in farming per produrre appunto un ulteriore reddito passivo in monete GigoCoin. Quindi, più token NFT si posseggono, più monete GigoCoin ricevi giornalmente. Quindi, è, è interessante, no? Perché ci dà ehm, già è un valore incredibile averlo perché è, è una diciamo una collezione di prestigio, eh, è basato diciamo, sul codice di Aristippo che è un famoso filosofo greco e le linee guida di questo filosofo incarnano i valori della nostra azienda e in più ci permette di avere una rendita passiva in GicoCoin, quindi in cripto, fantastico. Sì, adesso su tutti questi termini, farming, blockchain, eh, non italiano. li lo conosco, ma per chi non dovesse aver mai sentito queste parole, vi assicuro che con un'azienda come la nostra la piattaforma Gigos, l'azienda che ci rappresenta, è veramente noi eh, entreremo in questo mondo che comunque alle porte che lo vogliamo o no, Sarà il nostro futuro in maniera veramente eh, delicata, io userei dire, nel senso che comunque l'azienda sta facendo tutti i passi per a far, portarci a entrare in questo sistema che sarà comunque, come vi dicevo prima, il nostro futuro ed è inevitabile. Assolutamente. Quindi eh, andiamo a vedere i prodotti e i servizi della piattaforma Gigos, abbiamo questa piattaforma, quindi essendo un negozio è ovvio che ci sia la figura del cliente, un cliente abbonato, quindi i prodotti, il cliente si può avvicinare a questa piattaforma acquistando, un, sottoscrivendo un abbonamento, il quale gli permetterà poi di poter acquistare oro 24 carati con uno sconto dell'8%, Può avere la custodia dell'oro in maniera gratuita, perché ovviamente una persona l'oro in casa non se lo tiene, l'alternativa sarebbe prendere una cassetta di sicurezza in banca con i relativi costi, e può eh, avere anche il, il prezzo bloccato, perché c'è il blocco del prezzo a 14 giorni, quindi un cliente può sicuramente curare l'andamento dell'oro, prevedere, prevedere l'acquisto di un lingotto, bloccare il prezzo oggi e pagarlo entro 14 giorni. Può acquistare la moneta cripto, quella che entrerà poi nel mondo della DeFi, quindi verrà con, eh, messa a disposizione al mondo intero, e avere un interesse del 43% annuo in cripto stesse. Essa è una percentuale che può sembrare alta, ma nel mondo delle criptovalute sono interessi eh, normali, cosa che nel nostro sistema che conosciamo tradizionale bancario se abbiamo l'1% e tanto, anzi vedevo la pubblicità l'altra sera alla televisione di un controcorrente che dava il 0,50% di interesse quindi è sicuramente mh, sono due mondi paralleli che, il mondo del cripto si sta sviluppando con sicuramente con delle condizioni per chi si affaccerà, sicuramente molto più vantaggiose e poi abbiamo gli ECN come vi ha presentato prima l'azienda Carla vi ha spiegato che siamo partiti da un negozio online siamo diventati una holding internazionale quindi uh, un'azienda un che ha deciso di emettere dei titoli obbligazionari che verranno convertiti in azioni il 31 dicembre del 2025 e questi titoli obbligazionari ci danno una rendita passiva del 18%, anche più un interesse abbastanza importante, in titoli stessi. Ma quello che ci interessa a noi, Carla, è il business partner, giusto? Il cliente... Vai, vai vado io, il cliente abbonato che ha deciso di guadagnare oro 24 carati e quindi attraverso l'abbonamento, attraverso i prodotti, può, uno dei prodotti può accedere ai programmi di marketing come il Goal Set e il Fractal. Il programma Colset è un programma che ci permette di generare dei bonus attraverso lo sviluppo dei cluster. I cluster li dobbiamo immaginare come delle tavole contabili e grazie a un sistema intelligente delle, raccomanda delle nostre raccomandazioni questi cluster, questi tavoli, alla loro conclusione ci generano dei bonus che sono ciclici e possono diventare illimitati. Grazie appunto al gioco di squadra, perché nella nostra attività il gioco di squadra lavorare in team è importante vero carla è fondamentale il lavoro di squadra è il collante e l'arma vincente per tutti gli abbonamenti che qui abbiamo raffigurati sono di quattro tipi sono vanno da un minimo di 235 euro al massimo di 885 questo perché comunque è una piattaforma che è presente in tutto il mondo e quindi ci sono paesi che, più ricchi, meno ricchi e quindi sono quattro abbonamenti che possono eh, vanno bene per tutte le tasche. Qualsiasi persona può avvicinarsi e iniziare queste, questa bellissima attività e accedere a questi programmi di marketing che poi fanno generare questi bonus che vanno da 600 euro di minimo al 2400 euro. Allora io mi soffermerei sul bonus del 2400 perché è il bonus che viene generato dall'abbonamento Pro. Ma anche l'Accord ci genera un, un bonus di 2003, vero? Mi sembra. Mi ricordo eh, male. No, allora, no, il bonus dal 2004 viene generato dall'abbonamento ah. Line. Da L'abbonamento Pro e Accord sono quelli più consigliati proprio per lavorare meglio con la squadra perché offrono degli strumenti che ci permettono di lavorare al meglio. E poi pensate che, insomma, alla fine parliamo di 385-485 euro che, insomma, ci permettono di diventare degli imprenditori digitali, di avere tantissime soddisfazioni, eh, sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista dell'aiuto agli altri, perché poi diamo l'opportunità a tante altre persone di sviluppare i guadagni grazie a questa attività. E per, cose, per quanto riguarda i bonus da... Mh, dagli altri abbonamenti, per quanto riguarda il PRO, si guadagna 2.250 euro, per quanto riguarda l'Accord 1003, giusto per fare una panoramica mm. generale. Ok, e poi solo, se ci pensiamo bene, sono dei bonus, se prendiamo il bonus da 2004, è più del doppio di uno stipendio ormai comune e il fatto che possano essere ciclici e illimitati è veramente molto interessante rispetto al prezzo di sottoscrizione, cioè la potenzialità che dà questo programma è veramente notevole. È limitato, poi perché poi in base al lavoro che si sviluppa i, mh, i guadagni, come hai detto tu, sono ciclici e diventano illimitati. E anche per quanto riguarda il programma Fractal ci permette di generare dei bonus giornalieri perché con l'acquisto di pacchetti di titoli obbligazionari convertibili in azioni o di gigo coin ci vengono regalati dei token che sono dei gettoni che ci vengono regalati sì rilasciati gratuitamente con questo acquisto e questi bonus sono disponibili in 48 ore quindi è interessante perché non solo abbiamo dalla gigo coin il 43 per cento anno ma ci dà la possibilità con il suo acquisto di, appunto ci vengono rilasciati questi token e possiamo anche guadagnare con i titoli la stessa cosa abbiamo l'opportunità di avere un reddito passivo del 18% anno ma di guadagnare attivamente sempre grazie a che cosa al lavoro di rete quindi all'aiutare le persone a darsi una possibilità allora io direi che con questi prodotti e con questi programmi di marketing l'azienda eh, dimostra proprio la, la sua voglia di farci raggiungere la sicurezza finanziaria. Avere una sicurezza finanziaria implica comunque avere un risparmio, avere la capacità di investire e avere la capacità di guadagnare. Se ci avete ascoltato avete visto la, i pregi che ha loro. I titoli obbligazionari comunque ci permetterà di diventare azionisti e quindi avere un reddito passivo eh, mensile, annuale, quello poi si vedrà. Eh, di un'azienda che vende oro 24 carati e con la moneta cripto oltre, oltre che avere l'interesse quindi aumentare il, il nostro valore eh, della moneta stessa perché comunque aumenta sia di valore perché c'è sempre più richiesta e quando entrerà nel, e sarà disponibile a tutto il mondo lo sarà ancora di più e quindi ecco perché con questa azienda si può guadagnare ma si può raggiungere la sicurezza finanziaria. Ma non finisce Io, qui si ha anche la possibilità di fare carriera, giusto? Ah no, scusa, giusto, giusto come attivarsi nel pratica? Allora, tanto ormai abbiamo detto quasi tutto, infatti abbiamo finito attivarsi a questo programma, appunto, tramite, come vi diceva Carla, tramite per chi ha una visione a medio e lungo termine con i titoli obbligazionari che poi diventeranno azioni vi ricordiamo che abbiamo il 18% di interesse in anno in titoli, oppure per chi ha una visione a breve termine con la nostra cripto, la GigoCoin, che ci dà un interesse in cripto del 43%. Qui abbiamo messo dei pacchetti di base, di, dei pacchetti indicatori per poter accedere a questo programma, si va da un minimo di 450 a 1.800, 3003, ma la realtà è che in base alla propria disponibilità con la persona con la quale vi ha presentato questa azienda, ci sono veramente tante opzioni e tante strategie per poter accedere a questa attività che poi sono cose che si, si vedono insieme noi abbiamo messo dei pacchetti indicativi perché comunque è giusto dare alle persone un minimo di indirizzo, giusto? Ah, sì, sì, assolutamente, poi ecco eh, appunto i pacchetti sono indicativi e immaginate che comunque sono cifre veramente irrisorie se pensate che diventerete imprenditori di una piattaforma online di oro 24 carati, insomma, quindi veramente il nulla. E poi, appunto, i guadagni da più fonti e uh, è basata completamente su un sistema meritocratico, infatti, come avevo accennato, si può fare carriera, quindi si può diventare leader dell'azienda, giusto Chiara? Sì. E generare uh, bonus passivi e l'azienda non solo ci fa guadagnare, ma ci dà anche dei premi di lusso, dei premi carriera. una scalata alla leadership di 15 livelli, si conserva sempre il proprio livello, non si azzera mai, anzi, si guadagna sempre di più, ovviamente. Come? Aiutando gli altri a guadagnare. Quindi, questo è, è un valore aggiunto a questa azienda, giusto? Esatto, il leader si differenzia totalmente da un capo, il leader è una guida, è una persona che aiuta gli altri, mentre il capo in realtà non lo è. Nessuno qui comanda, nessuno, anzi, visto che si basa su un sistema meritocratico, anche l'ultima persona che appena ha appena iniziato l'attività e sviluppa un ottimo lavoro, può guadagnare più di una persona che lo fa anche da tanti anni. Perfetto. Ora, come utilizzare i nostri bonus che abbiamo ricevuto? I nostri bonus li possiamo convertire in lingotti d'oro, quindi acquistando con i nostri guadagni oro fisico eh, da investimento 24 carati, massima purezza. Possiamo tramite una richiesta fare la richiesta all'azienda ricevere un bonifico bancario. Possiamo acquistare le nostre monete della nostra piattaforma GhostCoin e Gigocoin possiamo acquistare titoli obbligazionari che verranno convertiti in azione oppure possiamo acquistare coupon e codici di attivazione. Ora andiamo a vedere perché scegliere Gigos. Perché abbiamo 11 anni di esperienza nel mercato online, perché offriamo un prodotto sicuro con valore e popolarità storica, l'oro esiste da sempre e come abbiamo visto è un prodotto che aumenta il suo valore e support, eh, supera ogni crisi lo possiamo acquistare con i nostri guadagni con i nostri se siamo business partner clienti con i nostri soldi nel modo più sicuro vantaggioso e conveniente abbiamo guadagni elevati rapidi e passivi per i partner qui farei fare un appunto a carla ok infatti abbiamo visto perché elevati rapidi e passivi perché allora i guadagni rapidi perché abbiamo visto no, che grazie alla condivisione grazie al lavoro di squadra tutti possono guadagnare quindi non solo uno e possono essere rapidi perché in realtà non c'è un tempo no? possiamo sviluppare l'attività e guadagnare rapidamente elevati perché veramente questi programmi di marketing ci danno la possibilità di guadagnare in maniera illimitata e poi passivi perché lo abbiamo visto sia dal programma leadership e sia grazie all'acquisto di alcuni prodotti della piattaforma possiamo avere delle rendite passive e quindi l'obiettivo che abbiamo visto poi nel quadrante iniziale è quello di far lavorare i soldi al posto nostro, eccoci qua, noi lo stiamo facendo e eh, siamo felici di dare l'opportunità a tante persone di conoscere queste, questa opportunità poi aggiungiamo, Carla, che comunque nessuno ci regala niente, è un'azienda che deve crescere, è un'azienda che deve vendere il suo prodotto, ma è un'azienda che vuole farci raggiungere una sicurezza finanziaria. Quindi qualcosa di nostro dovremmo metterci anche noi. Se stiamo esatto. sul divano e non facciamo niente, non Nessun entriamo non in questo dire. sistema, in questa metodologia di lavoro, non condividiamo questa piattaforma con altre persone, sicuramente non ci viene vi vi vi vi ancora vi da riceve. Riceve. Come dici te Carla, non ci piove dal cielo. Esatto. Poi non ci abbiamo piove... programmi. Eh? No, no, è vero, non ci piove nulla dal cielo. Allora, abbiamo tutti gli strumenti possibili e immaginabili che ci offre la piattaforma, ma dobbiamo fare azione. Certo. Okay, I programmi sono semplici, cioè nel senso che poi messi in atto sono molto semplici, viene tutto insegnato, non ci siamo addentrati nei dettagli tecnici eh uh, dei vari programmi perché magari uno che sta ascoltando per la prima volta dice vabbè ho capito però come come si fa praticamente altrimenti saremo qui veramente fino a domani mattina noi saremo volentieri però <ride> le informazioni tecniche poi magari verranno date in un successivo appuntamento per chi fosse interessato e la cosa bella è che qui c'è formazione Sempre, quindi sia individuale che di team e nessuno viene lasciato da solo, anzi. Ma anche perché entrando nei tecnicismi bisognerebbe vedere la persona che si affaccia a questa attività, come dicevamo prima ci sono talmente tante opzioni, una persona può acquistare tutti i prodotti e, entra e quindi accedere a tutti i programmi di marketing, no? Certo. oppure può sceglierne uno e scegliere l'altro quindi essendo veramente soggettivo e studiando la strategia insieme in base alla persona che comunque decide di entrare, il tecnicismo poi è una cosa che è veramente la cosa più meno importante perché è talmente tutto automatico perché stiamo parlando comunque di una Piattaforma veramente all'avanguardia che diventa veramente la cosa che forse la gente si preoccupa per, di capire per prima ma è l'ultima cosa che devono capire qui l'importanza è capire il prodotto che abbiamo sapere che per guadagnare questi prodotti abbiamo comunque alle spalle un'azienda solida abbiamo dei programmi di marketing sostenibili ma soprattutto abbiamo formazione online gratuita, abbiamo persone come Carla che è con me stasera che eh, ci aiuta in base alla loro esperienza. Stasera faccio andare le slide un po' troppo veloce. Comunque dicevo <ride> che sì. Eh. Sono come la tecnologia, vado veloce come la luce. No, appunto, questa formazione online gratuita non è da sottovalutare perché in questo mondo così veloce, e tecnologico, con la nascita di tante opportunità, molti cavalcano anche l'onda della formazione, quindi vendono veramente delle notizie, eh, non dico banali perché non sono banali, ma vendono delle piccole checchine che ci possono aiutare nel nostro lavoro a veramente a centinaia di euro. Noi abbiamo la fortuna di avere appunto come Carla Rapone, Matteo Galleri e tantissime altre persone che in base alla loro esperienza, perché comunque sono persone che fanno l'attività come la loro attività di vita e la loro attività primaria diciamo, e quindi in base alla loro esperienza ma anche in base ai loro eh, errori fanno evitare a noi, noi possiamo crescere, formarci, imparare questa bellissima opportunità, farci il nostro piano B e chissà mai farlo diventare anche per noi un piano A. E quindi trovarci anche noi, avere il nostro tempo, riappropriarci anche noi della nostra vita, perché io penso che sia arrivato il momento che veramente tanta gente incomincia a pensare che è possibile. È un'opportunità un, un che è senza autoconsumo e senza qualifiche mensili. La qualifica mensile, la, la qualifica noi la raggiungiamo una volta nella vita e rimane a vita. E anche senza autoconsumo è molto importante perché ci distingue un po', come del resto anche il prodotto, dalle altre aziende ottime ma che prevedono questa, eh, questo autoconsumo, perché logicamente per vendere un prodotto lo devo essere io il primo a doverlo consumare, mentre noi abbiamo un prodotto che compra, come dice sempre Carla, tutti gli altri prodotti. Quindi questo autoconsumo è anche fonte di stress per le persone che magari si vogliono avvicinare a queste attività, ma il fatto che io tutti i mesi devo raggiungere degli obiettivi mi può anche disincentivare. Qui la qualifica si raggiunge una volta, è a vita, e abbiamo tutto il tempo in base a noi stessi, eh, che, vogliamo, che decidiamo in base anche alla nostra personalità, per sviluppare questa attività. Come abbiamo detto, abbiamo un sistema di online, eh, formazione online gratuita, abbiamo un sistema di lavoro, Abbiamo una crescita personale e professionale, perché comunque con una formazione fatta veramente a livello settimanale, ma anche individuale, veramente si ha una crescita personale. Diciamo che con un'opportunità del genere e molti grandi personaggi noti, sia della musica che del cinema, molti dicono che... Tutti dovremmo fare un'attività del genere perché comunque ci cambia veramente a 360 gradi. Il fatto che queste attività ci portano a pensare di riappropriarci del nostro tempo ne derivano tanti altri, tante altre cose che ci portano a riflettere e a capire veramente che forse meritiamo eh, veramente di vivere una, una vita più... Eh, più serena, più tranquilla, senza preoccupazioni, non è che ce lo meritiamo, è, è ce lo meritiamo, è l'obbligo per noi. No, no, di, è vero, è vero. No, no, è vero, ci dà libertà veramente totale di perché il tempo ce lo gestiamo noi e questo non ha prezzo. È vero. Eh. E poi facciamo parte di una famiglia globale, con, abbiamo visto che siamo mai in tutto il mondo, quindi un business internazionale, anche questo è un fattore di crescita perché comunque abbiamo la possibilità di metterci in contatto con veramente le persone in tutto il mondo. E anche per questo non bisogna preoccuparsi perché comunque dentro il nostro team ci sono persone che parlano varie lingue, dallo spagnolo all'inglese al tedesco, quindi abbiamo veramente la possibilità tramite queste persone di far conoscere questa attività veramente a chi vogliamo in qualsiasi parte del mondo. anche perché molti usano i social eh, giusto per curiosare, per guardare i fatti degli altri fondamentalmente, no? e invece si può utilizzare anche come strumento visto che è una vetrina sul mondo perché il social ti mette in contatto con persone di tutto il mondo per dare l'opportunità anche a persone dall'altra parte del mondo fargli conoscere che c'è veramente un'opportunità di guadagno come questa che è incredibile quindi se chi ci sta ascoltando eh, si sta domandando come iniziare questa opportunità Inizialmente si deve registrare gratuitamente alla piattaforma stessa tramite un codice di affiliazione, un codice ID, che gli deve essere dato dalla persona che gli ha presentato questa attività. Deve leggere attentamente i termini e condizioni, bisogna inserire i propri documenti identificativi, perché l'azienda vuole comunque conoscerci, acquistare uno o più prodotti della piattaforma stessa una volta che abbiamo soddisfatto queste quattro condizioni, ci connettiamo direttamente col sistema di lavoro, quindi entreremo nella nostra squadra e inizieremo insieme a creare questa sicurezza finanziaria. Ci sono rischi, Carla? Beh, uno sì, veramente Guarda. sì, non l'abbiamo detto. L'unico vero rischio sarà migliorare la tua vita. Quindi è un bel rischio da correre, no? Bellissimo sì. Allora, la nostra presentazione è finita, torniamo insieme. Sì, eccoci. Ecco, mi scuso per il disguido, ma ben, ci sono. E comunque volevo ringraziarti, Carla, perché presentare con te, nonostante magari ci sia qualche difficoltà, perché comunque te sei a Roma, io sono a Frosinone, e le tecnologie... No, io sono a Frosinone, tu hai detto... A Frosinone, tu. A Frosinone e penso, io sono a Frosinone. Cioè, <ride> cioè, sono sono vedi l'emozione <ride> e niente vuoi fare qualche riflessione? ma guarda io più vado avanti in questa attività conoscendo anche tante persone sono anche quelle oltre al guadagno che, che mi arricchiscono no? e tu se ne sei un grande esempio perché oltre L'attività è nata anche una bella amicizia eh, e questo è una, è una cosa bellissima nella vita, no? perché non è facile certo. trovare eh, collaboratori anche che poi diventano amici. No? Molte volte magari lavori con qualcuno che ti sta anche un po' sulle balle, scusate il termine però eh, invece noi qui ci scegliamo le persone con cui collaborare e poi si creano anche questi rapporti poi Chiara mi piace dirlo perché è la verità eh, tu sei un grande esempio per quanto riguarda proprio la, quello di cui parlavamo prima la crescita pro, personale e professionale anche perché Chiara non si immaginava assolutamente di stare a fare le dirette online mettendoci la faccia, eh, ma non perché non ci volesse mettere la faccia con questa attività, proprio perché c'è stato dietro tanto lavoro che poi ha permesso a Chiara di fare questo switch no? e di, di essere qua questa sera e quindi è veramente bello e è una gratificazione enorme. Ma poi veramente quello, tutto quello che tu stai dicendo, l'amicizia, il fatto di superare i propri limiti, io sicuramente non, non, non, non, non avevo il problema della timidezza, però comunque mai mi sarei immaginata di eh, metterci la faccia, perché comunque sei, cioè, ti espone proprio. I motivi sono sicuramente che ho avuto una formazione veramente... Eh, io direi passo per passo, ma accompagnata veramente da una crescita che io le equivalgo anche alla crescita della nostra amicizia, perché è ovvio che si, ci si conosce, ci si usma, eh, ci si conosce anche i difetti, perché siamo esseri umani, per cui i difetti, però ci si migliora. Ecco, io veramente questa attività... Io eh, la farei comunque, eh, cioè non potrei più stare senza questa attività perché veramente mi migliora a 360 gradi e ogni giorno miglioro sempre. Poi posso portare anch'io anche il fatto di gratificarsi, no? Eh, ciascuno di noi ha delle esperienze io con questa azienda sto imparando con voi sto imparando anche a gratificarmi nel senso che comunque anch'io sono un valore aggiunto tutti noi certo. siamo dei valori aggiunti e quindi ecco la crescita che si fa Là dove si sbaglia si impara là dove si sbaglia in vari modi si, si va avanti ecco con questa azienda si guarda a oggi e domani al miglioramento io volevo aggiungere una cosa sola, che questa attività è, è un'attività che la possono veramente fare tutti. Allora, per quanto riguarda i ragazzi giovani, allora ragazzi vi trovate veramente delle aziende che sono nate con queste tecnologie si sono formate con queste tecnologie. Voi siete nati con la tecnologia già in mano, per cui veramente mentalmente dovete fare solo le... le superare quella pigrizia e capire una pigrizia che vi, vi tiene lontano da un sistema di lavoro che veramente vi può migliorare la vita e non fare il percorso che abbiamo dovuto fare noi magari anche bello però faticoso alle persone della mia età io faccio parte degli anni sono nata nel 1967 ho goduto anche un po' del benessere dell'economia degli anni 80 ho visto nascere le tecnologie e adesso sto vivendo la nuova eh, evoluzione, perché con il sistema parallelo delle criptomonete, che come dicevamo prima, è ormai alle porte fra un po' ce lo troveremo dentro casa lo sto vedendo nascere e ci faccio parte quindi noi forse abbiamo bisogno solo di ricominciare quelli della mia generazione ricominciare a sognare a progettare perché comunque al cambiamento noi siamo abituati abbiamo visto nascere il telefono abbiamo visto nascere internet e tante altre cose e le persone di 60-70 anni scusatemi se faccio le dico l'età ma è proprio per dare per rendere l'idea oggi una persona 60 70 anni che magari è in pensione ma è completamente attiva e, e perché ormai a quell'età lì si è ancora giovani ci si può mettere in gioco sia per recuperare guadagnare avere delle alternative extra ma anche per far parte personalmente proprio per avere un qualcosa che ti mette in contatto con il mondo intero. Noi abbiamo una signora fantastica, che non dico gli anni, Carmela, che è un ottimo esempio di una persona che veramente non si ferma mai, ma va avanti e cavalca l'onda di tutte le opportunità. Ecco, andiamo a vedere i commenti. Eh, ti commenti. Commenti. hai visto qualcosa? Io mi affido sempre a te. So, so, stavo guardando dal cellulare, sì sì. Allora, io comincio a far vedere qualche saluto. Buonasera, Matteo. Poi interrompimi tu, e, se vedi. Sì. Tu, buonasera, Emanuele. Ciao, Emanuele. Ciao, Matteo. Ciao, Matilde. Ciao, Matilde. Buonasera, Daniela. Ciao, Daniela. Buon... Lucio, Salvatore. Adesso magari. Ciao. Gaetano. Sì, andiamo... Gaetano, ciao a tutti ciao a tutti, anche Carmelina che è la persona che vi presentavo prima, buonasera Stefano buonasera Franco buonasera Corrado io vedo sempre Gaetano eh. ah, devo tornare indietro allora, aspetta, sì io vedo sempre Gaetano, non ho visto okay. più nessun altro poi in sovraimpressione poi, buonasera okay. Stefano Ciao Stefano. buonasera Salvatore Ecco Salvatore, Carmelina, Gaetano, non lo, rip non lo riprendiamo. Gregorio, buonasera. buonasera Gregorio, buonasera Corrado, vediamo Matteo cosa ci dice. L'oro è il migliore investimento e noi qui lo guadagniamo, esatto. Eh sì, assolutamente. Buonasera Patrizia, vediamo Franco. Ciao. Un altro leader del nostro team. Loro tornerà alla ribalta nella finanza internazionale come collaterale alle nuove valute mondiali, criptovalute a parte, benissimo. Emanuele, è vero, vero Emanuele. Emanuele. Grazie Patrizia. Andiamo a vedere Matteo. Grazie, Patrice. grazie. Salvatore D dice, Gigos è la luce in fondo al tunnel e mettendo insieme tutte le informazioni è vero. Vabbè, prendiamoci i complimenti, gratifichiamoci. <ride> Grazie Lucio. <ride> ok, eh, andiamo a vedere se ci vediamo. Giorgio, certo. buonasera ogni sforzo fatto è per gli altri sempre ricompensato grazie, grazie a te Giorgio grazie Giorgio, verissimo grazie Matilde grazie Matilde vediamo ecco. Franco di, di? sì sì se, se non, non abbiamo acqua... una grande visione nella vita rimarremo sempre in fondo al treno della vita, hai ragione, bisogna cavalcare l'onda delle opportunità Infatti molti prime... hanno paura dei cambiamenti, no? lo diciamo sempre, eh, perché in effetti nella vita in generale i cambiamenti un po' spaventano, no? però in realtà eh, si rimane ancorati magari a una vita che non ci fa evolvere. Come faccio a rivedere? Ah, scusa. Vabbè, avanti Carla, dopo rispondiamo. L'ho preso per non perdere il commento. Ah, ok, e però in realtà magari quel cambiamento che non facciamo ci porta a vivere una vita infelice, una vita in cui sopravviviamo, come dicevamo prima, e invece non... infatti quando dicono perché lo dovrei fare, ma perché no, perché non lo dovresti fare, perché non dovresti approfittare di questa, di questa opportunità, alla fine è un cambiamento per la tua vita perché questo, ognuno di noi il business è proprio, non è di qualcun altro, ognuno diventa imprenditore di se stesso. E quindi insomma io penso che migliorare la, la propria vita, crearsi qualcosa eh, per avere un futuro solido e sereno, insomma, non ce n'è. Anche perché Carla, come dice spesso anche Matteo, è eh, veramente le l'investimento iniziale che dobbiamo fare è poco più di un caffè al giorno, no? E poi comunque forse siamo arrivati anche al momento che bisogna sgridare un po' la gente, nel senso che questa è veramente un'opportunità che ti può cambiare la vita. E quindi è giusto dare anche delle priorità, ci si rompe il cellulare, non ci pensiamo su due volte andare a cambiarlo, no? E dobbiamo avere l'elasticità che abbiamo mentale, questa visione come lo facciamo in tante altre cose banali quante volte magari spendiamo che oggi come oggi 50 euro ti va via come niente, no? se ci pensi bene sì, no. ecco, sono veramente cifre poi in base veramente a tutte le tasche ma se pensiamo che con un abbonamento pro e con un pacchetto base di puoi accedere ma facendo anche uno sforzo in più puoi veramente accelerare quello che è tutto il sistema. Allora qui veramente c'è da cambiare visione e dare la giusta priorità. giusto? Ora rispondiamo a Carmen Caggiano come faccio a rivedere il video di questa sera. Niente, poi puoi vedere dal nostro profilo, nella nostra sì, pagina. è una diretta, Carmen, quindi lo puoi rivedere in differita. Appena chiuderemo la diretta, rimarrà nella pagina dove la, lo stai guardando e lo puoi riguardare tranquillamente, tanto rimane lì. Adesso sì. non so se ti ha invitato qualcuno, Carmen, a vedere questa presentazione oppure se è capitata per caso. Se sei capitata per caso, puoi contattare direttamente anche Chiara oppure, insomma, rivolgerti alla persona che ti ha invitato. Andiamo a vedere Gaetano, dobbiamo tutti passare in quel 5% e farlo crescere nel cash flow, così Robert aggiorna i dati del libro. <ride> <ride> Gaetano esatto. è il nostro, è il nostro eh, rockman. Esatto, sì, è verissimo Gaetano carmelina bravissime che è molto bello stare con tutti voi aiutare le altre persone ci gratifica e ci rende felice e riempie ognuno di noi di tanto bene vero va bene carla io ti ringrazio grazie eh, a te, cara diamo appuntamento per chi volesse sentire questa opportunità abbiamo la eh, carla e matteo fanno la presentazione in zoom bisogna avere il, il link di accesso comunque vi rivolgete alle persone che vi ha presentato se volete risentire Oppure mi troverete mercoledì mattina, perché alterno al mio lavoro tradizionale, quindi vedete l'affiancamento come può essere facilmente, e poi anche perché pensiamo che alla mattina ci siano tante donne che per motivi personali, per motivi familiari, hanno abbandonato quello che è il mondo di lavoro sacrificando magari per la famiglia, e questa potrebbe essere un'ottima opportunità per avere anche una soddisfazione personale, perché i guadagni sono tutti, ma anche la gratificazione personale ci può rendere felici. Certo. Ah, e poi ho letto uh, Chiara che Carmen è un'invitata di Emanuele. Ok, perfetto. Allora okay, puoi perfetto. parlare giustamente con Emanuele, eh, Carmen. Va bene. Io do la buonanotte a tutti. Grazie, Carla. Alla buonanotte prossima. Buonanotte a tutti. Grazie a te, Chiara, e grazie a tutti i presenti. Ciao, buonanotte. buonanotte Alla ciao. prossima.